Tiet t islandese a con dieresi allo e negazione et islandese ttu con dieresi Ud micro T i x a con anello Y con accento acuto et islandese T it islandese il lunga chiocciola con, con accento acuto la H U con dieresi AF et islandese et islandese negazione XA con dieresi P3 dp P, p et islandese o con accento circonflesso e micro a con dieresi chiocciola e con carona FTP. Minore di t più o meno o con accento circonflesso i barra rovesciato ux 0 grado a dieresi al. AOE 2003 di KBSU con dieresi barra verticale a x Eurot minore di PIO con accento circonflesso barra rovesciata con dieresi alti a con dieresi a x T n T barra verticale chiocciola ita con tilde n con tilde a e D A con dieresi n con tilde T chiocciola u con dieresi barra verticale et islandese. Barra rovesciata con dieresi al barra rovesciata u con dieresi um.